Saper colloquiare con persone che non sono tecnici e che pensano che quello che stiamo facendo sia superfluo, esagerato, senza o con poco valore. Mi vengono in mente delle cose. Uno, Socrate, no? che in mm -hmm. qualche modo con la, la maglia ottica tirava fuori qualcosa che eh, il suo discepolo già aveva, che certo. non sapeva di avere, no? E quindi mi, mi, più pari più mi viene in mente questa cosa. Cioè, ci sarà davvero dentro questo qualcosa che può uscire? Cioè, non tutti abbiamo le stesse caratteristiche. Okay. No, mi viene in mente una volta, eh, mi raccontarono di un manager giapponese, non so se è vero, ma penso di sì, che stava gestendo una trattativa. Era arrivato a un punto di, di tensione e folle, non riusciva a trovare delle, quindi si è alzato in piedi ha urlato, poi è uscito e è tornato. Ha ripreso la trattativa e è ripartita tutta, cioè ha fatto esplodere no? cioè, la tensione, la faccia uscire, la fatta e non emerge. Quindi il pianto a volte ci sta come incazzatura. Però anche lì va scelto il momento giusto, perché cioè, se no. Passi per matto. Ma non è il problema, io penso che l'abbiamo preso per matto quello lì. Sì, sì. Non è il problema di passare per fermato, no? vedere se effettivamente quello è efficace perché spiazzare l'altro rimette, diciamo, la palla in mezzo, certo. Quindi, la partita, um, la torna la palla al centro. Piazzare e spezzare lo schema o spezzare il binario sul quale siamo. Stiamo vedendo che andiamo contro il muro. Sì. Per cui dici. Cioè, io devo fare qualcosa. Beh. Devo fare qualcosa che cambia le carte di tavola, che spariglia come 3-7, cambio palo non gioco più a bassoni ma gioco a coppia. Ah. saper improvvisare però ritorno alla domanda cioè, non tutti abbiamo le stesse caratteristiche non tutti cioè, abbiamo le stesse capacità no? perché per fortuna siamo diversi allora è vero che le risposte saranno diverse in base a come siamo fatti noi di fronte alle situazioni però ci sarà sempre una cosa che ci viene meglio che una che sarà più sono... trovare <ride> l'equilibrio <quella, ride> tra uh, spingerci <ride> ai limiti di ciò che sappiamo fare e al tempo stesso riuscire in qualche modo a mantenere una uh, capacità di agire no? perché magari uh, um, Michela riuscirebbe a Uh, strillare, sbroccare, sb uscire, sbattere la porta e non riuscirebbe a, che ne so, dico, a capocchia, a piangere, uh, mentre uh, te magari riusciresti a piangere e non fare l'opposto, no? quindi dice: Non è che adesso dobbiamo metterci a fare i, i gioloroschi della situazione, uh, a portare un, un, un chilo di carne di vitello e lanciarla sanguinolenta e lanciarla contro le cose. Però, così come un musicista jazz riesce ad improvvisare, eh, conoscendo il processo, cioè avendo sperimentato il processo di interazione un numero sufficiente di volte, da poter creare delle risposte nuove. C'era cioè, questo. Eh, questo questo no, eh, questa è una storia che mi piace un sacco perché eh, c'è questo eh, premio Nobel per l'economia che si chiamava Herbert Simon, che aveva fatto una eh, tesi di dottorato che poi gli ha, vingia, gli ha portato appunto il premio Nobel sulla razionalità limitata. Herbert Simon aveva questo allievo che si chiama, si chiama perché è ancora vivo, adesso ha 40 anni, James March. James March costruì tutta la sua carriera sul negare qualunque tipo di razionalità e dire sì, ma che razionalità? L'unica razionalità è che noi abbiamo è una razionalità posteriore, cioè costruiamo delle spiegazioni per delle cose che succedono ma che in realtà non abbiamo, abbiamo un controllo talmente mh, vago sulle cose poi a noi piace dire ok, sì, siamo stati quel risultato quando in realtà dice l'unica cosa della razionalità è il secchio della spazzatura nel senso che ci sono dei secchi ci sono delle occasioni per decidere Degli attori che decidono delle risorse, mescolo il tutto vengono a fare delle decisioni che poi gli diamo una, una pittata di razionalità no? E lui diceva, per esempio dice, dato un obiettivo possiamo costruire un metodo razionale per raggiungerlo, dato un fine i mezzi li mettiamo, sì, ma al fine chi ce lo dice? Chi ce lo dice qual è il fine? Da dove vengono i fini? Da dove vengono gli obiettivi? Quindi il problema più importante è quello di, in questo senso, per esempio, non dire okay, io quali sono le cose che sono coerenti con uh, quella che è la mia... diceva, il modo migliore per scoprirle è eh, una cosa che si chiama tecnologia dell'insensatezza. Cioè eh, tu scopri quali sono le cose che veramente sai fare nel momento in cui lo riempi di caramelle ti vesti Babbo Natale e va in giro per il corso a offrire caramelle alle persone cose di questo tipo no? per cui dici ok ma allora aspetta io che cos'è che, cos che, eh, che riesco a gestire che cos'è che non riesco a gestire beh costruendo degli spazi, delle occasioni in cui semplicemente provare facciamo finta che il coaching nasce eh, il coaching linguistico eh, nasce con questa idea quindi no? dire ok allora qual è la situazione che tu vivi nella tua professione che vorresti sapere affrontare meglio ok costruiamo una simulazione costruiamo una simulazione e giochiamola giochiamola la giochiamo una volta, due volte, dieci volte, venti volte e alla fine della simulazione ogni volta ci ragioniamo solo che cosa è successo, perché ha funzionato, non ha funzionato, quali sono le cose che potrebbero essere, che potrebbero essere cambiate, per esempio nel tono di voce, nel movimento del corpo, nel tipo di domande che fai o nella maniera di interagire. Quindi con l'idea che le nostre risposte, tra virgolette, istintive, quello che fa facilmente le cose quello che